ci ho già tirato 30 40 mila frecce con questa patelletta e ancora ci tiro quindi dura abbastanza si ha solo un, una distanziale che serve a non far muovere la patelletta è essenziale questo eh è essenziale che un ancoraggio non, non ti deve muovere questo a fare di fermo la patelletta e con questa mi trovo bene due strati belli spessi si, io poi avete visto come